sente? adesso pronto mi sente? Oh, <ride> Finalmente! Perfetto, sono bravissima. Allora, eh, io faccio giusto due paroline per introdurre la nostra maratona di oggi e per presentare certo. il nostro pubblico, poi le lascio la parola. Allora, eh, buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Per chi si collegasse oggi per la prima volta, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena. Nato eh, con la collaborazione della sezione culturale di Usina Campus con Ciclomaggio e Uredio. Io sono Fabiana, faccio parte del team di Usina Campus. Eh, L'appuntamento di oggi, eh, se ci avete frequentato gli, gli altri giorni, è un po' particolare perché Oggi eh, ospitiamo tre professori e non uno soltanto che si passeranno il testimone e declineranno il tema della gender emergency eh, da tre tagli disciplinari diver diversi. Eh, la maratona poi proseguirà sui profili Instagram di Ciclo Maggio e Uradio dove si parlerà di pandemia e comunità LGBT+. Eh, L'occasione per la quale è stato deciso di proporre questa maratona è eh, l'ormai tristemente mh, famoso articolo uscito sulla testata Wired relativo ai gruppi Telegram, Revenge Porn e furto d'identità. Eh, il nostro Ateneo ha ritenuto necessario proporre una riflessione informata e quanto più eh, scientificamente accurata riguardo il concetto di genere e i vari gradi della violenza di genere. Per questo abbiamo invitato la professoressa Bianchi che vedete qui con noi, noi in collegamento, professor Sirus Rinaldi e la professoressa Francesca Bettio. Eh, dato che oggi affronteremo il tema anche tema della violenza di, di genere, eh, ci terrei a ricordare che in caso ci si trovasse vittime di violenza o di stalking il servizio da contattare è il numero 1522 attivo 24 ore su 24 ed è gratuito. Vi si può accedere sia da telefono digitando il eh, 1522 eh, sia attraverso applicazione scaricabile eh, omonima 1522. Quindi la nostra prima ospite ve la presento eh, è la professoressa Francesca Bianchi che ringrazio per essere oggi qui con noi Grazie eh, la professoressa Bianchi è professore associato in Sociologia Generale presso l'Università di Siena sede di Arezzo eh, è anche delegato all'orientamento del Dipartimento di Scienze della Formazione Scienze Umane e della Comunicazione Inter Interculturale di Arezzo eh, tra i suoi ambiti di ricerca, che si concentrano soprattutto sulle trasformazioni sociali, con particolare riferimento all'analisi della vita quotidiana, spiccano gli studi relativi a pregiudizi e stereotipi di genere. Uh, per cominciare questa nostra chiacchierata di oggi direi di partire dai concetti di base così che tutti i cultori della materia o outsider si sintonizzino sulla stessa frequenza quindi uh, le chiederei uh, di che cosa si, si occupano gli studi di generi, che cos'è il genere e poi soprattutto quanti sono i generi, sono due, sono tre, sono di più? Ok allora, il tema è un tema molto complesso e ovviamente capirete che non è un tema che si possa così trattare velocemente, ma insomma possiamo quantomeno dare eh, un po' uno scenario no? nel quale collocare eh, questa riflessione. Ehm, il genere è una categoria che sostanzialmente è stata studiata non soltanto dal punto di vista sociologico perché è una, un concetto eh, che è stato in qualche modo approfondito, da tante discipline e quindi da tanti eh, insegnamenti, ma diciamo che, che con genere noi intendiamo soprattutto le differenze culturali o quantomeno quegli tratti culturali che ehm, definiscono gli atteggiamenti definiscono i comportamenti mh, tipici degli uomini e delle donne quindi è un costrutto ehm, che richiama ovviamente l'elemento culturale e che quindi già lo distingue rispetto al sesso che invece è un concetto che riguarda soprattutto le differenze di ordine biologico tra eh, uomo e, e donna. Eh, è importante capire che nonostante noi si possa parlare di genere in termini di categoria e quindi di concetto, un qualche cosa che sembrerebbe quindi così mh, statico, in realtà si costruisce in un modo processuale, cioè ha, porta con sé una forte caratterizzazione di tipo eh, dinamico appunto. e noi possiamo eh, in qualche modo studiarlo, analizzarlo nella sua riproduzione eh, nel suo mantenimento, oppure anche nel sfidare questo concetto nella vita quotidiana, come appunto prima lei ehm, diceva. Eh, ci sono diversi ambiti eh, che si studiano, in da anima del genere, quindi da una parte sicuramente i meccanismi, lo studio cioè di tutti quegli aspetti che hanno a che fare con la formazione del genere, da qui per esempio l'importanza di studiare il processo di socializzazione di genere, perché la socializzazione non è un processo neutro ma appunto ha bisogno sostanzialmente di eh, un riprodursi quotidiano e direi diacronico nel tempo appunto con eh, lo scorrere della nostra vita ma hm, ha anche a che fare con eh, tutto l'ambito del lavoro di cura, quindi del lavoro di, di tipo familiare, ha a che fare con l'organizzazione del lavoro e eh, con quello che è sostanzialmente il tempo della nostra quotidianità. Quindi, come vedete, è un concetto che permea sostanzialmente la nostra eh, vita, il nostro stare al mondo. Eh, la socializzazione di genere, dicevo prima, è fondamentale perché eh, potremmo. Dire che il genere in qualche modo addirittura sia in origine ancora prima della nascita di un individuo no? nel momento in cui già una coppia di eh, genitori eh, sa di, eh, no? che nascerà un, un bambino già appunto si possono effettuare tutta una serie di esami per in qualche modo diagnosticare il sesso del nascituro e da lì comincia potremmo dire il processo di eh, socializzazione di genere esistono gli agenti di socializzazione, esistono Esistono le, esistono le istituzioni, esistono ehm, appunto i cosiddetti eh, gruppi di pari, la famiglia, la scuola, eh, le istituzioni che in qualche modo mh, influenzano notevolmente il genere di un, di un individuo. Eh, esiste cioè un modo, no? una sorta di aspettativa sociale, nutrita quindi dalla società, sviluppata dalla società, potremmo dire quasi richiesta dalla società, per cui sostanzialmente è vero che ognuno di noi realizza il genere, ma ci sono delle aspettative sociali, per cui se si è in qualche modo eh, maschi ci si aspetta un certo tipo di comportamento, se si è femmine ci si aspetta un altro tipo di comportamento. Su questo naturalmente potremmo fare tanti esempi, anche legati alla letteratura, l'influenza all che i giochi, eh, i libri, le fiabe in qualche modo hanno no? sulla socializzazione e quindi anche sull'interiorizzazione di quello che è sostanzialmente il ruolo di genere di un individuo. Può fare qualche esempio pratico giusto per far capire, per esempio, quali, quali sono le aspettative legate agli, agli uomini e quali quelle legate alle donne? Allora, nella tenera età diciamo che già nel momento in cui eh, veniamo a sapere che è nato eh, un maschio, un figlio ad una nostra eh, amica oppure una, una figlia già nella scelta di un giocato no? nel, nell'acquistare appunto un gioco da portare eh, già magari in ospedale o subito appena rientrati in, in, in famiglia eh, si sì, appunto scelgono dei giochi che sono tipicamente maschili e dei giochi tipicamente femminili, oppure nell'acquisto dei vestiti difficilmente si compra una, una tutina rosa per regalare a un bambino, mentre invece il rosa è un classico colore utilizzato eh, no, nell'acquisto di, di una tutina, la stessa cosa per i giocattoli e poi man mano ovviamente crescendo, per cui sostanzialmente anche nel, prima citavo la letteratura, eh, nel fiabe o nei libri di solito insomma i ruoli in qualche modo più attivi sono i ruoli lasciati dedicati ai maschi per cui la capacità sostanzialmente di esprimere la propria forza la propria eh, direi: intelligenza e anche la capacità di portare a termine delle, delle azioni importanti eh, in qualche modo eh, nella sfera nella sfera pubblica sono tipicamente maschili mentre eh, le, le, le femmine hanno ruoli più da sfera privata, no? quindi di solito appunto si è principesse, fate, si aspetta il ritorno del principe o del guerriero, oppure nella seconda ipotesi possono essere dei, delle figure asessuate e, e malefiche, la strega, no? la, la, la fata, quindi, c'è proprio una dimensione nell'aspettativa eh, nell per cui ci sono ruoli che sono in qualche modo più attivi tipicamente maschili e ruoli invece più tipicamente eh, femminili. Tutto questo naturalmente eh, pensiamolo come un qualche cosa che agisce nel quotidiano e che naturalmente moltiplica poi le, gli effetti e le conseguenze di tutto questo. Io ho parlato soltanto dei libri ma naturalmente possiamo pensare poi ai media quindi i canali informativi, la televisione, la rete, tutto questo naturalmente ha un potere eh, enorme anche poi nella crescita di un bambino, di un'adolescenza, di, un, di un giovane. Anzi aggiungerei che la scuola stessa eh, ha delle aspettative, nutre delle aspettative nei confronti dei maschi e delle femmine, no? per cui anche nelle, nel, nella scuola primaria, nella scuola secondaria gli insegnanti hanno delle aspettative. Aspettative diverse, se si è femmine in qualche modo si sta eh, nei banchi in modo ordinato, non si creano problemi, mentre ci si aspetta che in fin dei conti un maschio possa anche non stare più di tanto fermo al banco, perché... Un maschio ha bisogno di muoversi. No? Mm. Poi se non sbaglio ci sono stati addirittura degli studi sui libri di testo proposti al, alla scuola primaria no? che proponevano per... certi tipi di modelli, sì, questo infatti è, devo dire che è un qualcosa che lentamente ma gradualmente è un po' cambiato, nel senso che eh, negli ultimi anni c'è un'attenzione, un una sensibilità anche diversa rispetto al passato, per cui per esempio tutto il settore dell'editoria per eh, l'infanzia è un settore che si è trasformato molto, per cui certi stereotipi o comunque certe categorie in qualche modo un po'. Per semplificate, sono indubbiamente state eh, messe in discussione in questione, però non si va tanto lontano, ovvero eh, nonostante che ci siano dei cambiamenti, quindi indubbiamente ci sono anche dei ruoli attivi che sono in qualche modo previsti per eh, le femmine, ma la grande, la grande maggioranza del, degli strumenti che in qualche modo vengono messi a punto vedono ancora come dire, una disuguaglianza in termini proprio di azioni, ecco, e di ruoli che in qualche modo sono espletati rispetto alla femmina e quindi di quelle aspettative sociali, soprattutto nei ruoli di azione, quindi ruoli attivi Infatti ci chiedono dal pubblico a questo proposito, uh, mi chiedo se le favole moderne o anche i cartoni animati si stiano adeguando a questa tematica. Eh sì, torniamo proprio a quello che stavamo dicendo, effettivamente ehm, ci sono sicuramente degli sforzi e delle attenzioni maggiori rispetto al passato, questo naturalmente già implica che eh, ci siano eh, anche delle intenzionalità individuali, per cui indubbiamente eh, l'individuo è vero che risponde alle aspettative eh, sociali, ma fa il genere, no? ognuno di noi cioè mette eh, in, in campo delle proprie eh, esigenze, delle proprie, anche dei propri bisogni rispetto al come ci vediamo maschi, al come ci vediamo femmine. Quindi questo indubbiamente è, è quello che è successo, ci sono delle attenzioni maggiori rispetto a un tempo. Però sono interessanti delle ricerche che ci dicono. Dicono che eh, quando si prova veramente a sovvertire, no? per cui per esempio eh, ci sono dei casi in cui eh, la studiosa legge la favola al proprio figlio e in qualche modo mh, mette, eh, fa, fa, diciamo, fa eh, agire da protagonista una figura femminile al posto di, mas di quella maschile, si, automaticamente si verificano delle rotture rispetto a quello che ci si aspetta. Quindi questo vuol dire che non è un qualche cosa di naturale, perché è naturale che il protagonismo sia maschile e quindi ci sono delle rotture da parte di colui che in qualche modo ascolta la favola, soprattutto le ricerche di Zamoni ci hanno per esempio detto questo, che ci sono delle difficoltà poi nel capire come è credibile quella storia e quindi viverla come qualcosa di naturale, perché la naturalità è un qualcosa d'altro. Ehm, a... Ecco. No. professoressa mi sente? Sì. sì. sì. Ah, sì, perfetto. Okay. Sì. No, eh, non so se l'ho interrotta perché l'ho persa un attimo. Stava, no, stava perché, spero, che stavo finendo, penso. Sì, avevo finito, forse. Allora, eh, lei, finora, ci ha parlato di infanzia aspettative di genere rispetto ai bambini. Una volta cresciuti, Um, naturalmente questa diventa una realtà quotidiana, uh, ci sono delle aspettative che continuano a esserci nei confronti dei, dei vari generi e um, come si evolvono queste aspettative con l'evolversi dell'età, per esempio non so uh, con uh, il ruolo della genitorialità? Eh, cosa ci si aspetta da una madre, cosa ci si aspetta da un padre, ehm, come, appunto, ci so, ci, quali sono le aspettative che si creano su un giovane adulto e su un adulto poi? Allora, ehm, se la realtà è quella che un po' sommariamente eh, ho descritto, ehm, appunto, un po' i vari agenti di socializzazione in qualche modo sono un po' tutti eh, no, eh, concentrati su questa anche diffusione di informazioni, potremmo dire. Abbiamo appunto parlato dei libri, ma delle favole, eh, la letteratura, potremmo appunto pensare ai libri di testo, sia per l'istruzione eh, primaria e secondaria e poi anche per la stessa istituzione terziaria quindi per l'università ehm, diciamo che qui eh, man mano che si cresce facciamo i conti con quello che è sostanzialmente il funzionamento della società e, e quindi anche, per esempio, eh, la presenza delle donne rispetto agli uomini nella sfera pubblica. È chiaro che in un paese come il nostro, dove l'accesso la, diciamo, all'istruzione e poi all'accesso al mondo del lavoro da parte femminile è stato piuttosto lento e piuttosto mh, così eh, successivo rispetto ad altri paesi, eh, tut, diciamo. Questo ritardo in qualche modo noi eh, l'abbiamo scontato e continuiamo un po' a eh, scontarlo. Cosa voglio dire con questo? Che eh, le donne sono arrivate dopo, per esempio eh, nell'ambito dell'istruzione, cioè hanno... Eh, cominciato a studiare più tardi rispetto uh, agli uomini, soprattutto uh, parlando di grandi numeri, quindi parlando di una femminilizzazione appunto del, dell'istruzione, così come sono arrivati più tardi nel mondo del, del lavoro, no? quindi l'accesso al mercato del lavoro è stato sicuramente molto più recente nel, nella nostra società. Questo vuol dire molto perché eh, vuol dire che sostanzialmente noi abbiamo avuto eh, fino allo modo agli anni 70 del, del secolo scorso un certo tipo di famiglia, cioè una famiglia dove esisteva soprattutto l'uomo capofamiglia che appunto lavorava e quindi provvedeva al sostentamento economico. Il male breadwin è una realtà, lo è stato per molto, per molto tempo. Addirittura anche da un punto di vista di dibattito scientifico era, è stata un po' il tipo di famiglia che più si è affermato nel corso del Novecento. Era andata via la, la connessione forse forse è tornata. Perfetto, no, pensavo di essere io il problema. Mm. Eh. E... Sì, quindi dicevo appunto che eh, si è affermato un certo tipo di famiglia, eh, una famiglia dove appunto il ruolo, anche qui il protagonista, era il ruolo maschile, non tanto quello femminile. Non è che la donna non avesse un ruolo importante, ma era comunque un ruolo domestico, era un ruolo diciamo, di confinamento no? Nella, nel nucleo eh, familiare, e, è soltanto con lo sviluppo del, del terziario, quindi lo sviluppo del lavoro impiegatizio, che noi abbiamo un accesso molto insomma, ingente delle donne che entrano effettivamente nel mercato del lavoro e da lì molte cose cambiano, per cui sostanzialmente le donne cominciano a studiare e fra l'altro nel momento in cui lo fanno in poco tempo cominciano anche ad avere dei buoni risultati per cui le donne studiano meglio studiano di più conseguono dei risultati scolastici veramente molto molto buoni e, e questo determina poi anche un successivo ingresso nel mercato del lavoro ma nel mercato del lavoro continuano a esserci grandi difficoltà eh, perché a questo successo formativo non corrisponde lo stesso successo professionale lavorativo sì ma uh, anche ad esempio all'interno uh, delle, delle professioni perlomeno Um, forse qualche decennio fa ma è una, una tendenza che si è poi confermata nel tempo poi mi corregga lei se sbaglio una certa predilezione da parte del genere femminile a um, diciamo, estendere all'esterno i ruoli che poi aveva già dentro casa come i ruoli di cura no? e quindi le donne sono infermiere ma non dottori uh, le donne sono insegnanti soprattutto alle elementari, ma non sono insegnanti di livello accademico. Lei fortunatamente è un'eccezione, Nel nostro eh, Ateneo ci sono anche moltissime professoresse donne, però è, eh, è, è vero che decenni addietro c'erano pochissime professoresse all'interno dell'Accademia. Sì, è proprio così. È proprio così, cioè noi abbiamo avuto un accesso eh, piuttosto ingente delle donne nel mercato del lavoro, ma eh, si è verificata una segregazione occupazionale, il che vuol dire che sostanzialmente, come lei un po' anticipava, le donne entrano nel mercato del lavoro, ma per fare certi tipi di lavoro. Eh, appunto, magari si studia e eh, si ottiene un lavoro, in qualche modo però si è infermiere ma non eh, dottori oppure primari, eh, si entra eh, nell'ambito accademico ma magari ci sono molte ricercatrici ma ci sono pochi associati e pochissime professori eh, ordinarie per non parlare di donne rettori che sono da noi ancora un, uh, cosa, un ruolo poco, poco presente e poco diffuso quindi esiste proprio una segregazione occupazionale e il che vuol dire che è una segregazione che riguarda da una parte certi tipi di professioni per cui effettivamente le donne eh, studiano eh, di più per esempio nelle, nei canali eh, umanistici più che nelle aree STEM no? che sono quelle legate invece alle scienze dure, le scienze tecnologiche e la matematica, ma poi c'è anche un problema di ruolo, per cui si rimane in un certo senso segregate in certi ruoli che, che non sono ruoli apicali, ma sono in qualche modo i ruoli alla base della gerarchia occupazionale. Sì, è per questo che se non sbaglio si parla proprio di soffitto di cristallo, perché Uh, c'è proprio difficoltà nell'accedere a certi tipi di ruolo all'interno so, della, della piramide di un'azienda. Esatto, è proprio così, cioè eh, ed è questo anche il motivo per cui è bene riflettere su questi temi, no? Non dare cioè, per scontato che una volta eh, che si può sostanzialmente entrare nel mercato del lavoro automaticamente questo corrisponderà ad un successo o anche ad una buona posizione professionale. Esiste questo, appunto questo fenomeno, il soffitto di cristallo, questo è legato a tanti motivi naturalmente, non possiamo banalizzare, ma è vero che eh, soprattutto in certi paesi, e il nostro non fa eccezione da questo punto di vista, eh, si basa su un'organizzazione del lavoro, che è un'organizzazione molto tradizionale, legato in un certo senso a quello che è stato il paradigma taylor-fordista, per cui il lavoro eh, era un lavoro eh, che in qualche modo iniziava presto, finiva sostanzialmente tardi. Eh, è chiaro che se il, il concetto di carriera, è un concetto per cui eh, in qualche modo si premia il tempo di lavoro e più che il risultato che si, che si raggiunge, le donne da questo punto di vista sono penalizzate, eh, così come è penalizzante, eh, se si parla di questo, eh, mettere al mondo un figlio perché vorrà dire che la donna dovrà in qualche modo interrompere no, per un certo periodo il proprio lavoro e poi magari tornare successivamente. E quindi la costruzione della, della carriera da noi è ancora tipicamente maschile, ecco, noi abbiamo veramente un'organizzazione eh, aziendale salvo ovviamente qualche raro caso che ancora tende a premiare certe modalità lavorative. E il fatto cioè di rimanere fino a tardi, per esempio, può essere anche disponibili a effettuare degli straordinari, è di nuovo una cosa che premia più un, un uomo rispetto ad una donna no? che in realtà lavora nel mercato, ma poi quando torna a casa eh, esiste questo lavoro familiare che è una dimensione di cui a mio avviso si parla ancora molto poco, ma che invece è molto importante anche perché tra l'altro è un tipo di lavoro che, eh, come dire, che eh, crea PIL perché crea sostanzialmente ricchezza, ma che qualcuno deve svolgere. Il lavoro familiare è un lavoro che è tutto, almeno nel nostro paese, sulle spalle delle donne, che gli uomini in qualche modo lo fanno poco. Sì, poi naturalmente tutte queste aspettative che abbiamo detto si costruiscono già dalla prima infanzia, poi vanno avanti dagli per i giovani adulti e per gli adulti diciamo veri e propri, eh, portano poi a una serie di conseguenze, quali appunto eh, il fatto che il carico mentale dell'organizzazione del familiare rimane ehm, nelle mani della donna e allo stesso tempo, però, eh, ci sono anche delle discriminazioni per la parte maschile. Penso ad esempio al tanto discusso eh, congedo di paternità esatto esatto, è proprio così, è proprio così. Eh, allora il lavoro familiare è veramente uno delle, delle, de, diciamo degli ambiti anche più affascinanti da studiare perché fra l'altro è un ambito che ultimamente è stato molto indagato molto studiato eh, l'ISTAT devo dire, eh, realizza dei rapporti eh, che sono anche molto interessanti per cui si può rimandare anche all'ISTAT per eh, certe letture mm, però ecco eh, Esiste questa eh, disuguaglianza nell'ambito del lavoro familiare, tra l'altro il lavoro familiare è fatto in una eh, duplice eh, componente, perché da una parte eh, esiste un lavoro che è più domestico e che quindi riguarda sostanzialmente la trasformazione dei prodotti eh, che noi in qualche modo acquistiamo in qualche cosa che noi possiamo utilizzare. Faccio un esempio: eh, andare al supermercato è il primo step di un lavoro eh, appunto domestico di trasformazione di quello che si compra in prodotto finiti, che, in un prodotto finito che noi possiamo in qualche modo mangiare, no? Non ci pensiamo mai, ma in realtà c'è anche da cucinare oltre che da comprare dei prodotti. Eh, quindi c'è una dimensione più domestica, come anche il, sostanzialmente rassettare, pulire, insomma rendere una casa in qualche modo agibile, ma poi c'è un lavoro di cura che è rivolto naturalmente ai propri figli, è rivolto però spesso anche agli anziani. Fra l'altro è interessante non soltanto agli anziani, magari eh, io come donna eh, non mi devo preoccupare di mia madre o di mio padre, ma spesso anche dei parenti, quindi magari anche della madre, del marito, del partner o il padre. Quindi c'è un lavoro che è indubbiamente molto delicato e anche molto pesante se vogliamo. E eh, tutto questo si dà per scontato appunto che sia un compito femminile più che condiviso. O meglio, le ricerche, gli studi che vengono svolti su questo, in questo ambito ci dicono che eh, non è così facile trovare appunto eh, del, degli uomini, dei partner che eh, in qualche modo diano no? una mano, collaborino, pensino ad una divisione del lavoro all'interno della famiglia che sia appunto eh, equa tra figura femminile e figura eh, maschile eh, diciamo che eh, esiste una buona eh, divisione del lavoro soprattutto se eh, il titolo di studio è elevato nel senso ah. che più eh, il titolo di studio eh, di, dei partner è elevato e più probabilmente eh, ci si attende una divisione equa altrimenti eh, il, diciamo, L'impegno del partner maschile nel lavoro familiare è un impegno veramente molto, molto basso, molto ridotto, eh, quasi nulla insomma, in termini proprio anche di impegno orario rispetto invece a quello che è il peso di questo lavoro che grava sulle spalle femminili e poi c'è quello a cui lei faceva riferimento. Eh, cioè i congedi parentali sono stati introdotti nel nostro sistema giuridico da, da poco soltanto nel 2000 quindi è un qualche cosa di molto molto recente e di nuovo la nostra mentalità è una mentalità quindi diciamo le norme culturali eh, insomma non, non, non è che poi siano così diffuse per cui eh, ci si aspetta che sia un uomo, magari un padre a chiedere il congedo no? perché è più naturale aspettarselo da eh, da una donna e di nuovo però anche questo si lega all'organizzazione del lavoro perché le stesse aziende eh, vedono in qualche modo male l'idea che appunto un dipendente maschio eh, chieda il congedo parentale a no? parte qualche eh, eccezione quindi di nuovo c'è questa dimensione duale, l'intenzionalità del singolo e la struttura sociale che eh, in qualche modo costringe, frena Limita. Sì, eh, a tal proposito, eh, adesso faccio una domanda volutamente provocatoria e a cui non si può rispondere con una ricetta facile, però eh, è importante magari lasciarci con una nota positiva. Dunque, ehm, questa, questo sistema di disparità a livello lavorativo, come abbiamo detto, a livello eh, familiare in che modo possiamo cercare di appiattire questo dislivello? Che tipo di lavoro lei pensa che sia necessario? Un tipo di lavoro culturale o un lavoro che sto all'interno delle scuole insegnare eh, le differenze di genere già da, che so, dalla, dalle scuole elementari, dalla scuola primaria, o, oppure è un tipo di percorso che ciascuno di noi deve intraprendere singolarmente? Allora, eh, noi abbiamo iniziato dicendo che il tema è un tema molto complesso e quindi anche le soluzioni non sono soluzioni semplici, eh, però quello che eh, posso dire deriva soprattutto dalle ricerche e dagli studi. Eh, intanto eh, anche nella così Nella riproduzione dei modelli di genere eh, che si possono sviluppare all'interno di una famiglia, ad esempio, si vedono, che, eh, si vedono certi, certi comportamenti messi in atto anche dai genitori, ovvero che di solito oggi nelle famiglie dove ci sono eh, un figlio e una figlia, anche se ci sono delle aspettative diverse che si nutrono da parte del bambino, rispetto alla bambina, però eh, diciamo che nell'infanzia i ruoli sono abbastanza equi, nel senso che quello che fa una figlia sostanzialmente mh, viene messo in atto anche da un figlio. Questo nella tenerissima età, cioè fino ai 10 anni circa, mentre degli, dagli 11 anni in poi già eh, il bambino eh, come dire, compie certe attività in casa mentre la figlia ne compie sostanzialmente delle altre. E di nuovo il, esiste un'influenza un piuttosto significativa che viene svolta dalla figura femminile, nel senso che in quelle case, in quelle famiglie dove eh, tutti e due i eh, partner eh, lavorano e quindi sostanzialmente sono impegnati, magari svolgono un lavoro eh, tutto il giorno, è più facile appunto che i figli in qualche modo mettano in atto dei comportamenti no? di impegno anche nel lavoro eh, familiare, quindi nel lavoro sostanzialmente domestico. Laddove invece eh, si trova di fronte a una famiglia dove soltanto uno dei due eh, partner, soprattutto l'uomo, lavora e lavora con un impegno orario, eh, quello classico, delle otto ore, allora lì eh, la situazione cambia. Questo per far capire come i modelli hanno che in un certo senso tendono a riprodursi poi nell'ambito no, familiare e quindi anche con, eh, nelle generazioni eh, più, più giovani. L'educazione può fare moltissimo, quindi c'è sicuramente un'importanza strategica che che in qualche modo si svolge a livello educativo, ma già nell'ambito familiare e poi nell'ambito scolastico. Questo lo dico anche da docente, cioè non possiamo pensare che ci possano essere delle aspettative diverse a seconda del tipo di alunno, del tipo di studente che sostanzialmente noi abbiamo di fronte. E anche... Non c'è lo certo senso premiare ecco, certi comportamenti maschili, no? di aiuto, di collaborazione. Faccio un esempio, eh, nell'ultimo rapporto Istat sui tempi di lavoro, eh, che appunto eh, studiano eh, questo come la conciliazione tra tempo di lavoro. Eh, fuori casa e lavoro familiare non sono soltanto gli uomini che ritengono che tutto sommato non sia tanto il caso di impegnarsi nel lavoro domestico, ma sono anche le donne che ritengono che tutto sommato questo lavoro familiare è più un lavoro Femminile che maschile. Allora finché noi continueremo a pensarla così non avremo grandi cambiamenti, grandi sovvertimenti rispetto a quello che è l'ordine costituito. Cioè C'è proprio un cambio di mentalità da fare in termini di cultura, e che vuol dire educazione, fin dal più tenera età e poi c'è un, un impegno forte, un impegno che chiama però non soltanto le famiglie ma anche le aziende, le imprese che siano Private o anche pubbliche, nell'investire nelle politiche di conciliazione, perché questo è un po' un, un aspetto critico per il nostro paese, così come un po' tutti i paesi dell'area mediterranea, soprattutto se si pensa invece ai paesi del nord Europa che hanno storicamente delle politiche di conciliazione molto più forti delle nostre. E allora, Um, il nostro tempo è quasi finito, però ci terrei a proporle quest'ultima domanda da parte del pubblico. Giada chiede i pronomi influiscono realmente nella percezione del genere? E cioè è lecito offendersi per un pronome maschile se si è a proprio agio con il femminile senza disforia di genere? Allora, il tema del linguaggio è un tema di nuovo vastissimo, ci sono cioè linguisti, linguiste soprattutto, che studiano ehm, proprio la disuguaglianza di genere in termini di linguaggio e io credo che sia fra l'altro un ramo molto importante. Personalmente ritengo che noi dovremmo cercare di eh, come dire, percorrere proprio una, una strada eh, per cui il maschile è maschile e non è neutro come invece siamo uh, stati per, a lungo per molto tempo abituati a, abituati a, a pensare uh, per cui ecco questo è il motivo per diciamo per il quale credo che si dovrebbe eh, declinare il nome al femminile ma questo perché mi convince abbastanza la concezione per cui se io sento soltanto nomi e anche appunto pronomi come eh, ci veniva chiesto in termini femminili poi difficilmente eh, li immaginerò in termini femminili eh, quindi credo che uno sforzo anche per evolvere, far evolvere il linguaggio in termini di uso del femminile Possa avere una sua valenza, insomma, un suo, possa dare un contributo sostanzialmente. Quindi, personalmente, sarei per eh, insomma, fare propria quella che è anche un po' l'indicazione, l'invito che molti, molte linguiste ci, ci rivolgono, insomma, di stare attenti nell'uso del linguaggio. Io penso che, soprattutto in un paese come il nostro, sia necessario anche questo. cioè tutti quegli strumenti che noi possiamo usare no, per appunto non dare per scontato, problematizzare, tematizzare il genere, credo che siano da considerare davvero. Quindi una buona pratica da attuare, oh, cari ascoltatori, è cominciare a chiamare con il loro nome vero le sindache, le assessore e le avvocate. Sì, eh, C'è un buonissimo. ascoltatore che invece propone, usiamo le schwa perché è in uso l'asterisco. Per cercare di essere più inclusivi possibile, però l'asterisco eh, quasi nessuno sa come pronunciarlo. Qualcuno lo pronuncia come U. Ciao a tutti. Sono le ultime eh, indicazioni, però andremo a vedere come, come evolveremo il linguaggio, immagino. Sì, ed è vero che è più facile, come dire, eh, leggerlo piuttosto che naturalmente pronunciarlo, questo è molto vero. Però insomma credo che in un paese come il nostro, che ripeto ha una cultura di genere molto molto recente, tutto quello che possiamo fare per di nuovo no? sensibilizzare, prestare attenzione ha eh, un proprio valore. Allora, io concluderei la nostra chiacchierata chiedendole dei consigli di lettura per approfondire i temi che abbiamo finora trattato con lei, magari più divulgativi, alcuni più specialistici, ci dica lei ovviamente si apre un mondo come potreste immaginare perché ci sono veramente tante letture che si possono, che si possono fare eh, beh, un libro che eh, dal punto di vista sociologico è un libro importantissimo a mio avviso è il libro di Rewen Connell che eh, si intitola proprio Questione di Genere edito dal Mulino nel 2011 mm. e, mh, anche perché insomma, Connell è uno studioso che ha lavorato molto sulla come dire, sulla tematizzazione eh, di, di, delle identità femminili e delle identità maschili, quindi ha allontanato un po' il riflettore al pensare ad un unico tipo di maschilità o un unico tipo di femminilità. Quindi, secondo me, è una lettura molto interessante, eh, sempre su eh, questo tema. Un libro di eh, Francesca Sartori, eh, sempre erito dal Mulino, eh, Sociologia di genere, perché naturalmente questo tema delle disuguaglianze è, un, è molto dibattuto e quindi anche molto ben approfondito. E, e poi forse sulla violenza di genere, eh, il libro di eh, Giomi di Magaraggia, eh, Relazioni brutali. Che è un libro che in qualche modo offre una panoramica abbastanza completa, insomma, sulla violenza di, di genere. Poi ci sono ovviamente le riviste, ci sono tantissimi altri materiali che si possono naturalmente trovare, però ecco, credo che siano letture abbastanza così omnicomprensive. Sì, poi una volta um, entrati nell'argomento, soprattutto nei libri del mulino, ci sono delle bibliografie molto curate, quindi è facile una volta sì, entrati esatto. trovare altro materiale. Io la ringrazio moltissimo per la chiacchierata di oggi eh, ricordo ai nostri spettatori che proseguiamo la maratona con il professor Rinaldi facciamo partire la diretta da eh, Unisiena. io vi saluto ci vediamo tra pochissimi minuti eh, ricordo a lei professoressa di eh, una volta terminata la diretta condividere eh, salvarla così che eh, altri possano rivederla nei, nelle prossime 24 ore arrivederci arrivederci arrivederci, arrivederci. It's... <laughs>